Ciao in questo video volevo parlarti dello storytelling e di come lo storytelling sia una strategia di comunicazione per fare marketing ma soprattutto per fare branding. Innanzitutto che cos'è lo storytelling? Come dice il termine stesso è il racconto delle storie. Le storie, le favole, le narrazioni, i racconti fanno parte della vita di ognuno di noi, da quando siamo bambini. Chi è che non aveva il suo personaggio preferito, il suo supereroe, il racconto che gli piaceva sentire e sentire più volte? Pensa anche a quello che sta succedendo oggi nei tempi moderni, come piattaforme per esempio come Netflix, che sono prevalentemente basate sulle storie e sui racconti, che ci tengono incollati c'è qualcosa di magico nel racconto nella narrazione e nelle storie ed è qualora che potresti utilizzare questo strumento narrativo questo strumento di racconto anche per fare marketing e soprattutto per lavorare sul tuo brand non so se hai notato che le cose che più di tutti ci ricordiamo nella vita sono gli aneddoti le particolarità le curiosità hanno una capacità così forte di rimanere impresse nella nostra memoria ed è difficilissimo scardinarle per un effetto proprio naturale e qualora che a volte per un'azienda è molto più facile, sarebbe molto più utile raccontare per esempio com'è nata, quali sono state le difficoltà iniziali, perché la scelta di quel nome. Come è nato quel prodotto, oppure raccontare come si produce quel prodotto, come si sono superate determinate difficoltà, i passaggi generazionali, ci sono tantissimi aspetti della vita di un'azienda o di una professione che possono essere oggetto di storytelling, proprio perché le storie ci affascinano, sono magnetiche, ci fanno incuriosire e noi siamo degli esseri curiosi, gli uomini sono degli esseri curiosi. Pensate un attimino a Facebook, il grande successo deriva sicuramente dalla morbosa curiosità che ognuno di noi ha nei confronti della vita e dei fatti altrui. Ecco allora che lo storytelling e il racconto delle storie può essere un ottimo strumento per fare marketing e per fare quella parte del marketing che possiamo definire come il branding. Lavorare su noi, raccontare chi siamo, farci percepire eh, attraverso un canale di comunicazione diretto con i nostri potenziali clienti e lavorare su un elemento fondamentale che è quello dell'empatia. Se sei interessato a sviluppare la tua storytelling o ad utilizzare i canali di comunicazione secondo questi suggerimenti, sotto questo video trovi il link per contattarci. Grazie e al prossimo video.